negozio di di fai da te Ciao a tutti, oggi eh, vi faccio vedere la mia spesa è un, ho fatto una spesa che si chiama keksu senuke che è tipo tipo da noi, come sono tutti di pubblico, quel coso lì, un negozio così, ho ecco. comprato una scala, l'ho infilato perché sennò non sapevo come portarlo a casa, l'ho infilato dentro la scala, allora ho comprato anche questo, <ride> no questo qua lo cambio questo qua lo cambio perché va cambiato perché quello di mia mamma ormai è tutto rotto allora cambiamo quello lì allora ho comprato un pennello fatto così eh, secondo me è un po' questo qua è universale ma se... ho preso quelli un po' più buoni perché al massimo li laviamo poi dopo eh, li possiamo riutilizzare allora ho comprato questa cosa qua con lo scotch e praticamente è il cellofan e poi c'è lo scotch qua attaccato avete capito cosa stiamo facendo qua l'ho comprato anche questo <ride> ragazzi questi lavori qua io non li ho mai fatti in vita mia ok questa sarà la mia prima volta ma lo provo ho comprato anche questa cosa qua. Avete capito che ve l'ho detto perché ci sono delle belle? <ride> anche questo pennello qua l'ho preso più piccolino. Che non si sa mai perché, ah, ho preso i guanti, questi guanti qua, perché questi sono quelli in latice. E... Che io così almeno sento, cioè, sento meglio, sento meglio con questi qua, per fare quei lavori lì. Poi è un altro, un pennellino. Qua facciamo... Tagliamo l'anguria! <ride> no, sto scherzando, immaginate cosa facciamo. Poi ho preso anche questo qua. Allora, questo uno più piccolo, uno più grande è uno secchio gli altri materiali li dobbiamo comprare però siamo già a buon fine ho già comprato la buona parte diciamo diciamo, buona parte ho comprato il materiale che ci serve ecco ma comunque l'avete già capito è un video bellissimo comunque in tutto ho speso tutto speso 216 euro. qui è meglio... Vabbè, questo, il balcone. E questo è il balcone. No, non c'è il ma non c'è il non non E io non posso fare niente. Non ti preoccupare. Ma se tu sei sicuro, non è sei. Bene ragazzi, vi racconto come procedono i miei lavori. Praticamente qua, non so se riuscite a vedere, qua ho cementato ho cementato tutti, tutti i buchi dove c'erano, non so, tipo i quadri, così, li ho cementati tutti. Poi dopo dietro le porte ci ho messo il polesterolo, non so se vi faccio, riesco a farvi vedere, qua ci ho messo il polesterolo praticamente dietro la porta. Adesso adesso ci devo dare, eh, come dire, non so neanche come si dice questa cosa, adesso vado, vado a vedere come si chiama. Non so neanche come si chiama in italiano, praticamente è una pasta che ci devo mettere per raddrizzare tutte le, tutti, tutti i muri. Niente, mi sa che devo anche spolverare un po' perché mi è venuta anche l'energia da polvere secondo me. Perché c'è tantissima polvere adesso? C'è poco da fare. Adesso ci do un po' con l'aspera polvere. Ecco, l'aspera polvere è buona. L'aspera polvere, ve lo faccio vedere com'è. Questa aspera polvere qua è buonissima. È di miele. Tira molto bene. Praticamente qua ci sono tutti dettagli, poi dopo c'è anche quello grande però questa qua veramente sono i pavimenti mochette ne ha bisogno l'unica pecca è che è qua ci sono um, i sacchettini ecco qua devi comprare i sacchettini però del resto questa qua è buonissima ho lasciato il pezzo qua vicino al muro perché così dopo non mi sbaglio. Faccio prima di montarlo. Allora, accendiamo. molto difficile fare il video e fare questi pasticci qua, non vi faccio vedere tutto perché dopo ho tutte le mani pacciugate, però il procedimento è questo. ogni tanto lavo anche gli attrezzi perché dopo un po' si secca le ho fatte tutte adesso dovrò grattare praticamente ce l'ho pagato che mi sveglia le 6 eccoci qua adesso devo aspettare che si asciuga tutto il grosso è già fatto lampadario da cambiare Là devo staccare ancora tutto lo scotch lavori finiti C'è ancora la scalda da poter via, ma è cambiato. Tutti i mobili dell'IKEA, con comodi dell'IKEA, li ho, ho montati io. Il mio video finisce qua, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!